uno ci deve pensare. Se dovessi scrivere a Babbo Natale, difficile. È sicuramente una sede nuova. Con molta più affluenza giovane, se si può. Una donazione. Delle lenzuole, delle coperte, delle vedere per, per i servizi. Ma qualche console per noi dell'equipaggio che ci passiamo il tempo quando c'è la chiamata. Anche qualche simulatore di guida, così così fa un po' di pratica. E un nuovo mezzo per i servizi sociali. Un po' più di tempo libero da dedicare all'associazione. Un nuovo mezzo, sì. Spazioso, attrezzato, funzionante, bianco, rosso, azzurro. È strano, eh? Te lo dico se vuoi. Vorrei fare il postino. Si può dire. Non è un brutto lavoro, ci si trova bene, ti fa il cuore in giro, lavori più o meno mezza giornata, poi verrei qui, faccio il resto della mezza giornata e sono a posto. Studiare di più, è quello che cerco di fare ogni anno. Maggiore impegno e più sorrisi durante i servizi. Terminare tutti gli esami e poter laurearmi. E ritornare a studiare. E sarebbe bello le scienze infermieristiche. Per la pubblica continuare il percorso che ho iniziato. Sistemarmi e fare una famiglia. Io questo vorrei, cioè comunque fare una casa, sposarmi, avere fig un figlio o una figlia con la mia compagna. Instaurare un rapporto più confidenziale con anche i pazienti per farvi sentire un po' più a loro agio. Buona strada. Buona strada. Buona strada a tutti. Buona strada. Buona strada. Buona strada. Buona strada. Buona strada. Buona strada. Buona strada.